L'intelligence alla 007, che è sostanzialmente un'intelligence manipolatoria e quindi di, di, di, sì, di manipolazione essenzialmente. O l'intelligence come sforzo di comprensione e di approfondimento. Allora, finché ragioniamo all'interno dei nostri schemi disciplinari, temo sia difficile